Buongiorno e bentornati sul mio canale. Se siete nuovi vi do il benvenuto. Oggi facciamo una piccola challenge. Vi faccio vedere come ho provato a realizzare questo make up occhi utilizzando un unico ombretto. Sono contenta di esserci riuscita, ma alla fine per sfumarlo alla perfezione ho usato tipo 7 pennelli. Quindi in realtà a livello di eh, risparmio non ci siamo. Ovvio che i pennelli durano praticamente all'infinito mentre gli ombretti finiscono e ma pupa, cosa c'è che pigoli così? Ho usato questo pigmento di Nabla, che è Mimesis. Vedrete che alla fine il trucco per un buon risultato, quando non abbiamo a disposizione molti ombretti, è eh, sempre quello di sfumare, sfumare, sfumare, avere tanta pazienza, avere sempre un pennello pulito vicino e così vi lascio subito alla realizzazione. Ho già preparato la mia base e disegnato le mie sopracciglia. Ho già applicato il correttore nella zona dell'occhiaia e il primer nella palpebra mobile sfumandolo bene fino a quella fissa. L'ombretto che andrò a utilizzare per creare il look di oggi è Mimesis di Nabla, uno degli ombretti singoli. Prendo il pennello 07 di Dolomia e prelevo un po' di ombretto. Come si preleva l'ombretto? Non si fa questo movimento così, perché va a sollevare un sacco di polverina che poi eh, ci causerà sia di lavorare in modo sporco, quindi avere i trucchi, avere la palette sporca, ma anche di eh, prelevare troppo prodotto per cui quando lo andiamo ad applicare poi avremo del fallout. Il prodotto si preleva eh, non da tutte e due le parti subito, ma solo nella zona che poi vado a utilizzare, proprio per evitare che durante il movimento possa cadere un po' di pigmento lo prelevo così, accarezzando la cialda, vedete? C'è già il colore, qui non c'è, qui c'è, questo è sufficiente per fare il lavoro che dobbiamo fare, quando si ha bisogno di prendere altro colore se ne prenderà altro, poi si va così a sbattere un pochino, tenendo il pennello verso l'alto, quindi sbattendolo in questo modo, il pigmento penetra leggermente tra le setole e quindi poi verrà rilasciato in modo più diffuso. Quando io faccio un make-up utilizzando un unico colore, non parto dalla transizione leggera e poi vado a scurire, ma esattamente l'opposto. Parto dalla zona più scura per poi andare a sfumarla verso l'esterno. Quindi con questo pennello che ha una forma molto carina, è proprio tattico perché ha la forma a lingua di gatto, però è da sfumatura, vado ad applicare il prodotto nella zona che voglio più scura, che è la fine dell'occhio. Mi piace perché questo pennello ha la, la punta curva, quindi io posso andare proprio ad appoggiarlo qui e mi dà già la forma che deve avere il trucco specchio da vicino se non ci vedo lo appoggio e picchietto continuo a picchiettare finché il pennello non è quasi scarico e quindi finché non ho depositato gran parte del pigmento che avevo prelevato il pennello adesso ha ancora del colore però è abbastanza scarico quindi posso iniziare a diffondere leggermente il colore. Mi piace questa tecnica di picchiettare perché permette di diffondere in modo graduale la sfumatura senza creare degli stacchi o delle macchie. Molto spesso facendo il movimento circolare o, trasc o trascinando si creano come degli scalini sulla pelle. considerate che non ho ancora preso altro prodotto quindi sto lavorando tutto con quelle due carezzine che ho fatto sopra la cialda devo pressare il bene il colore perché devo essere sicura di aver raggiunto l'intensità che sto cercando e allo stesso tempo di non avere macchie a questo punto picchiettando inizio a diffondere la mia sfumatura punto posso prendere altro prodotto quindi il mio pennello è praticamente scarico quindi vado a prendere altro prodotto con la stessa tecnica di prima e vado di nuovo a depositare il colore nella zona che voglio più scura. In questa situazione posso anche andare a bilanciare un po' se ci sono delle zone magari in cui la sfumatura non mi è riuscita perfettamente. prendo un pennellino da sfumatura io uso lo 06 di dolomia questi qua belli rotondi per ammorbidire i tratti di quest'ultima applicazione mano a mano alterno i due pennelli quello intriso di colore e quello pulito per andare a sistemare le varie zone creo anche un po' di sfumatura in questa zona qui vedete col pennello pulito un po' alla volta si riesce a creare una sfumatura molto morbida Vado adesso a prendere un pennello un pochino più piccolino, questo qui è di Criolan a lingua di gatto, e come prima vado a prelevare un po' di prodotto così, accarezzando la cialda solo da un lato, lo vado a depositare sulla palpebra inferiore, diciamo per circa metà, due terzi dell'occhio. Vado avanti, prelevo prodotto e lo applico finché non lo aggiungo all'intensità desiderata. Come vi ho spiegato nel video su come truccare gli occhi gonfi, quando c'è questa pieghetta sotto l'occhio conviene fare la sfumatura della palpebra inferiore proprio che la prenda tutta, proprio per mimetizzarla. Questa parte esterna è molto importante perché non deve essere, non si deve lasciare uno scalino in questa zona. Ora prendo un pennellino a penna con cui vado a sfumare i bordi. Devo avere pazienza quando voglio creare delle sfumature belle morbide Ecco qua, vedete, questo è ben sfumato Adesso posso prendere il pennello che avevo utilizzato all'inizio che è quasi del tutto scarico e posso andare a ripassare un pochino in modo da diffondere il trucco e fare in modo che si congiunga in modo morbido con la sfumatura superiore il pennellino piccolino di precisione ci è molto utile perché possiamo andare a correggere piccoli punti ad esempio io vedo che questa zona qui c'è un piccolo, piccolo scalino e quindi vado a riempirlo oppure posso intensificare bene l'attaccatura delle ciglia o ancora posso disegnare una specie di eyeliner o di piccola riga verso l'esterno sempre con l'ombretto E vado a sfumare per bene, mi aiuto anche con il pennellino a penna di prima per sfumare bene i bordi e prendo di nuovo il pennello pulito per andare a diffondere maggiormente Sempre col pennellino tondo, adesso vado a prendere altro prodotto, inizio adesso a stratificare un po' di prodotto perché lo voglio un pochino più intenso. Come ultimo passaggio prendo un pennello bello bello ampio e lo uso proprio per diffondere il più possibile il make-up. In modo che non ci siano stacchi di colore. Quindi diciamo che è più importante avere tanti pennelli rispetto che avere tanti colori di ombretto. Guardate come viene bella diffusa la sfumatura. Basta solo lavorarci un pochino. A questo punto io vado a usare un po' di cipria per diffondere meglio i bordi. Ecco fatto, a questo punto basta un velo di mascara e il gioco è fatto. Ma prima realizzo la stessa cosa dall'altra parte e torno subito e ricordatevi importantissimo il pennellino piccolo perché anche di qua lavorando un po' più veloce mi sono accorta che si è formata una piccola macchiolina chiara e lì proprio con il mini pennellino si va a riempire la zona dove non ha preso bene il colore o non l'abbiamo sfumato bene e poi si procede di nuovo sfumando e anche di qua con un velo di cipria vado a barare un pochino e a pulire bene questa zona bene sfumatura ultimata non vi nego che con un ombretto solo è un pochino più difficile riuscire a fare le sfumature però alla fine il risultato dai ce lo siamo portato a casa eh, metto il mascara e torno subito confesso che questa challenge non è stata per niente facile infatti ci sono dei momenti in cui, in cui avrei tanto voluto un colorino di transizione un beggiolino un rosino ma alla fine vedete abbiamo portato a casa il risultato oltretutto se provate a realizzarlo anche voi e vedete che avete qualche piccola macchiolina o comunque che la sfumatura in qualche zona non è bene omogenea ricordatevi che una volta che si applica il mascara e se ne applicate insomma in grande quantità come ho fatto io questa volta questo andrà anche un po' a mascherare eventuali piccoli errori spero che questo video vi sia piaciuto e alla prossima ciao